Oggi presentiamo um, Gaia Raineri, scrittrice italiana eh, che ha guadagnato negli ultimi anni una certa notorietà con la pubblicazione di diversi eh, libri, in soprattutto romanzi, e per ultimo nel 2018 con Neinaudi eh, un romanzo intitolato Dipende da cosa intendi per cattivo. Eh, quindi un, una um, giovane scrittrice che però già... Eh, abbastanza affermata, che eh, ha pubblicato un libro di tipo diverso eh, che si intitola Un libro di guarigione che personalmente ho trovato veramente molto bello, eh, non solo bello ma anche soprattutto molto utile a tutti ed è per questo che ho deciso di intervistarla. E, la, eh, Gaia nel, nel libro, per fare proprio una sintesi del, del dell'importanza eh, di questo lavoro eh, si autodefinisce eh, da caso disperato, qual era inizialmente a persona felice, qual è diventata poi, eh, dopo un percorso, che ora molto brevemente ci racconterà. Allora, Gaia, qual è il problema? Da cosa sei guarita? Eh, perché eri in casa disperata? Sì. Eh, allora, vabbè, innanzitutto buonasera a tutti a tutte. Eh, allora, questo libro è da una parte il racconto di un grandissimo dolore, eh, dolore per il quale a un certo punto ho ricevuto anche una diagnosi di tipo, di tipo psichiatrico. Eh, però appunto, come dicevi tu all'inizio, il, il focus principale di questo libro è proprio la guarigione, cioè è la condivisione di questa esperienza, anche, anche molto forte, a partire però dal presupposto che Innanzitutto, le prese di coscienza di una persona possono eh, accompagnare le, anche le altre persone che le ascoltano. E, e poi, ecco, ero desiderosa di fare di condividere il fatto che, malgrado fossi una persona a cui avevano detto che ehm, non sarei probabilmente mai stata felice, felice, eh, invece sono riuscita lavorandoci sopra ad avere una vita sempre più piena, sempre più soddisfacente, eh, che non è più... Um diciamo minata da questo da questo disagio psichico eh, la diagnosi che io ho ricevuto è stata quella di disturbo borderline di, di personalità eh, che insomma come poi vedremo era uno dei tanti modi possibili per per chiamare questo dolore che eh, che mi attanagliava e in quell'ottica sembrava che fosse che mi fosse mancato troppo amore, troppe attenzioni di base per far sì che la mia vita potesse funzionare bene come la vita delle cosiddette persone normali. E io ho visto a proposito di sindrome borderline che tu nel libro eh, citi in ogni capitolo eh, proprio un testo clinico, giusto? Sì, che... Sì, io ho detto... scusami... No, no, questo fa un po' da contrasto la freddezza di questo testo il modo generico con cui descrive questo tipo di disturbi con quello che poi tu, quello che è il tuo racconto personale. Sì, ehm, allora nella mia, nella mia esperienza, l'aver ricevuto questa, questa diagnosi è stato da un lato una prima chiamata, eh, come dire, come se la vita mi stesse dicendo: Ok, hai dentro un dolore molto grande che al momento. Ehm, non hai visto e quindi guardalo, abbraccialo, occupane, occupatene. Quindi ha avuto senz'altro una, ehm, una grande utilità. Eh, però, appunto, la storia di questo libro è anche molto il racconto di come ciò che ha funzionato per me per arrivare a una cura profonda sia stato sì partire da lì, però poi per spostarsi verso una dimensione sempre più umana di quel dolore. Eh, non per negare, ovviamente l'esistenza di questo dolore e anche di tutti i modi in cui la mia personalità si era strutturata quindi con reazioni a questo dolore che mi portavano a non essere la, la migliore versione di me stessa possibile o non sempre no e, però sì era, era una, una cura di tipo, di tipo scientifico diciamo eh, anche se eh, poi per per sua stessa missione, la psicanalisi che mi è stata proposta come cura non può essere validata scientificamente, no? E, però, insomma, per ragioni di tipo diverso, eh, il modo in cui ho cercato di, di curarmi, quindi psichiatria, psicoterapia e psicanalisi, poi, dopo, eh, sempre sul consiglio di, di questo psichiatra, eh, non abbracciavano veramente tutta la Tutta la grandezza del problema ma soprattutto della soluzione nel senso che <coughs> che eh, sembravano quasi dire ok sei andata in pezzi adesso cerchiamo di rattopparti come, eh, come meglio possiamo sapendo che eh, ritornare all'intero sarà sarà un po difficile no e, e quindi ecco è stata ehm, io ho scelto di, dividere, di suddividere questo libro ehm, a partire dai criteri del, del DSM eh, che è il testo di riferimento della della psichiatria in cui vengono um, elencati diciamo in, in maniera volutamente estremamente sintetica i tratti salienti di ogni um, disturbo psichiatrico eh, questo serve sia come manuale di, di riferimento eh, e in realtà proviene dal fatto da, da, proviene dal sistema americano in cui per ragioni di assicurazioni è necessario che ogni patologia sia sia molto bene incasellata. Quindi questo ha un, se ha un suo senso di, di esistere. Eh, diciamo che nella mia esperienza eh, questo suo senso si scontrava molto anche con la, la mia percezione di cosa avesse senso eh, per me, no? quindi una cura che partisse innanzitutto dall'amore. Eh, con la psicoterapia eh, potevo analizzare le ferite che aveva generato tutto tutta la mancanza di amore che avevo attraversato e, però per esempio non sempre la psicoterapia nella mia esperienza è riuscita a insegnarmi che io quell'amore potevo generarlo di nuovo potevo dare amore a me stessa potevo imparare a dare amore agli altri a partire da una postura sana e quindi questo genera altro amore da, da mettere in circolo, non per stare nella mancanza, non per stare nella richiesta di amore, ma proprio per riscoprire il proprio potere eh, di vivere l'amore anche se è mancato, anche se qualcuno ci ha detto no, tu non sei abbastanza sana, non hai ricevuto abbastanza amore. Ok, sì, può essere vero, è vero da un certo punto di vista, eh, però per me è stato molto più utile poi spostarmi su eh, delle discipline che mi hanno portato sempre di più ad accettare tutto esattamente così com'era, perché anche se quello che stavo vivendo sembrava un disastro, era dolorosissimo, eh, in realtà è possibile che fosse esattamente perfetto così com'era. Allora tu hai provato. Eh, psichiatria psicoterapia e psicanalisi sì. eh, però non ha funzionato granché allora, come hai fatto alla fine a diventare più o meno una per persona felice Sì, eh, allora sì io ho fatto su consiglio dello psichiatra ho fatto moltissimi anni appunto prima di psicoterapia e poi di psicanalisi e eh, e finché un giorno la mia dottoressa mi ha comunicato che ero guarita, che adesso se mi avesse vista in quel momento un qualunque suo collega probabilmente non mi avrebbe più diagnosticato il disturbo borderline di personalità e, e quello è stato un grandissimo shock per me nel senso che eh, io anche se era la cosa che più desideravo al mondo ehm, in quel momento non sentivo nessun reale miglioramento del, ehm, del mio benessere mi sentivo devastata come prima e forse ancora più di prima perché ehm, per molti anni ero dovuto entrare nell'ottica di essere una persona ehm, inaffidabile diciamo no? perché mh, una persona un paziente del centro di salute mentale con una persona compromessa ehm, e quindi insomma ho detto ma qui c'è qualcosa che non mi torna totalmente no perché la guarigione che cerco io non è questa non può essere solo una guarigione da manuale e, e quindi devo dire la verità sono passata poi per un periodo in cui ho provato qualunque cosa ehm, che, che vedevo che aveva fatto bene a persone che conoscevo così e in particolare, questa è stata una fortuna grandissima, eh, il mio migliore amico da poco aveva cominciato a meditare moltissimo, lui vive a Genova, eh, faceva questi, eh, questi gruppi di lavoro con Nicoletta Cinotti e, e insomma continuava a parlarmi di questa, di questa meditazione e vedevo poi soprattutto che stava cambiando, stava diventando molto più felice, molto più, molto più consapevole e, e c'era di poco un protocollo MBSR a Torino e lui mi ha detto ti prego devi andare se non vuoi andare te lo regalo io ma vai lo stesso così e, e insomma e ho fatto questo questo protocollo presentandomi inizialmente ai miei insegnanti di meditazione come una paziente borderline eh, eccetera eccetera eccetera e, e quello è stata veramente la prima cosa che che ha cambiato totalmente ha cominciato proprio a ribaltare il mio punto di vista. Vista. Eh, nel senso che io per varie ragioni mi ero un po' allenata a sentire che il mio dolore ehm, per qualche ragione era, cioè mi sembrava più forte di quello degli altri. Eh, nel senso che um, si dice eh, che le persone borderline siano come ricoperte da ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Eh, questo, mi è capitato di sentirmi così, ehm, quindi di nuovo questa è una cosa che da un lato è vera e che può essere utile accogliere in una certa fase, però non era ancora tutta la, la verità. Eh, nel senso che ciò che la meditazione mi ha, mi ha insegnato, proprio uno di dei primi grandissimi regali è stato sentire sempre di più eh, che l'altro è un altro me, no? E che quindi io provo dolore, lui o lei provano dolore e non c'è un dolore che vale di più, un dolore che è più forte. Io ero un po' caduta in questa trappola ehm, del fatto che siccome avevo una diagnosi, allora Um, sembrava che appunto l'unica situazione veramente disperata fosse la mia, no? E, e poi ho cominciato a imparare piano piano, con, uh, insomma mettendoci moltissimo impegno e ovviamente come anche voi sapete con tutte le, le difficoltà comunque che, eh, che il cammino comporta, um, però insomma ho deciso proprio di perseverare, di cominciare a meditare tutti i giorni e ho preso questo impegno un po' di anni fa e, e tuttora è, è attiva questa, uh, questa cosa nella mia vita e, e ho cominciato a sentire che anche se era difficile accettarlo inizialmente, eh, però questa, questa cosa che gli altri provano dolore esattamente come me, hanno paura esattamente come me, ehm, al mio ego magari poteva inizialmente dare fastidio, però era proprio una cosa in grado di unirmi alle, alle altre persone, perché se tu puoi stare male tanto quanto me è ovvio che io non voglio fare niente che possa, ehm, che possa peggiorare le cose, no? è ovvio che Desidero invece spostarmi sulla compassione, su, eh, sulla gentilezza, su tutto ciò che può favorire uno scambio in cui io non vengo ferita e tu non vieni ferito. E, e poi diciamo che la meditazione è stato proprio il primo tassello eh, per spostarmi su una cura di, di tipo diverso eh, che appunto non prendesse più in considerazione il mio dolore solo a partire dal fatto che ero stata ferita e che ero una paziente psichiatrica, eh, ma che prendessi in considerazione l'esigenza di lavorare su di sé eh, come qualcosa di universale. Cioè, tutti noi se vogliamo essere felici o più felici abbiamo bisogno di, di lavorare su noi stessi eh, non è obbligatorio ognuno può scegliere a che ritmo farlo però nella mia esperienza se, se poi scelgo di non compiere quel lavoro quelle parti su cui non ho lavorato ritornano poi in modo inconscio no? eh, e quindi ecco quello che forse hanno in comune queste, queste discipline è un po partire dal dal presupposto che una delle ragioni per cui siamo qua in questa vita è anche proprio quella di lavorare su, su noi stessi e tutto questo però si può fare a partire dal benessere, no? dalla condivisione, dalla, dalle pratiche di gruppo, dalla meditazione e, e quindi non più solo dall'urgenza di dire sto troppo male non capisco più niente che cosa, che cosa mi sta capitando. E poi mi sono resa conto anche che probabilmente ho attraversato un dolore molto grande eh, però poi nel momento in cui ho cominciato a scrivere questo libro e quindi ho deciso di condividere quello che mi era capitato mi sono resa conto che forse non era anche proprio un caso che, che fosse capitato, capitata a me questa esperienza e che come, come sempre eh, chi attraversa una situazione molto difficile quando realmente la supera eh, poi si ritrova con delle cose da offrire ad altri che magari si trovano in un momento simile oppure si trovano semplicemente alle prese con il dolore no? perché non è un libro solo per chi si trova eh, in crisi o alle prese con eh, il centro di salute mentale e quant'altro ma è proprio un libro per, per chiunque abbia a che fare con, il, con la quota di dolore che, che è compresa nella vita eh, infatti sono molto d'accordo e... D detta dal nostro punto di vista, cioè di noi che stiamo da questa parte, eh, noi siamo stati fortunati che proprio a una brava scrittrice fosse capitata questa spiga, diciamo, <ride> di, di, di questo disagio, perché poi scoprendo questa dimensione ce la fa scoprire un po' a tutti in modo, diciamo, eh, efficace, eh, semplice, chiaro e, e anche, diciamo, al di là del personale. Per esempio tu... Eh, quando parli anche di come hai riscoperto il corpo, e la variabilità durante la giornata e durante la vita delle tue emozioni, quindi accettare di essere, non essere quella persona, ma una persona che attraversava tante cose diverse, diciamo, dai una sorta di aiuto, una piccola lezione a tutti, a chiunque, non necessariamente a chi ha avuto grandi problemi e come dici te, poi... Il dolore è qualcosa che tutti dobbiamo attraversare prima o poi eh, nella vita piccolo o grande, ma anche quotidianamente. Guarda, per non essere troppo lunghi, perché eh, poi eh, rispettiamo anche il tempo che la gente vorrà dedicarci. Certo. Per concludere, ehm, leggerti un passaggio del tuo libro così eh, me lo commenti, eh, tu dici... Ho passato molto tempo a disperarmi per il fatto che la mia vita si fosse rotta. Ora ho scoperto che in realtà era un regalo. Sì, eh sì quando ho cominciato a lavorare su di me in altri modi ho capito che, che quella vita che era andata in pezzi non aveva assolutamente bisogno di essere aggiustata. Eh, nel senso che era una vita che era andata in pezzi perché non era veramente... Eh, Modellata intorno alle esigenze del mio sé più autentico, no? E quindi, sì, effettivamente io non riuscivo a stare bene in una vita performativa in cui dovevo essere sempre attiva sempre in giro sempre, sempre splendida sempre sorridente come il nostro mondo a volte richiede no? adesso forse, forse meno speriamo però comunque continua a richiederlo e, e diciamo che quel, quel grandissimo dolore mi ha permesso di mettermi in contatto con delle parti di me che io avevo sommerso rinchiuso in delle, in delle stanze con delle catene nel mio inconscio che non lasciavo uscire perché pensavo che non si potesse no? a partire dal semplice bisogno di riposare e anche proprio da mettersi in contatto con tutto ciò che può germogliare in quel riposo, no? quindi la nostra unicità, i nostri punti di forza, la nostra magia anche e, e mi sono resa conto anche che eh, la mia vita era andata in pezzi come sta andando forse in pezzi la vita di molte persone no? perché vediamo sempre eh, che con il covid sono cresciuti esponenzialmente i casi di, di disturbi della salute mentale e, con il tempo mi sono poi accorta che quello che stava capitando a me era anche come una cartina di sole dell'effetto che fa profondamente il mondo che abbiamo costruito eh, sulle persone, no? perché una società basata sulla competizione, eh, un grandissimo isolamento per chi vive nelle città, essere scollegati dalla natura, eh, non pensare mai all'amore. Eh, non lavorare sulle proprie emozioni, no? perché dovrebbero essere insegnate a scuola come, come prima cosa, eh, è una società che porta una grande infelicità. Quindi mi sono resa conto che quell'infelicità quell che stavo attraversando. Da un lato era mia e dovevo curarla, però curandola come la stanno curando un sacco di altre persone, tra cui sicuramente voi e tutti quelli che, che ascoltano, eh, permette anche proprio di creare un mondo diverso in cui sia molto più facile eh, essere felici e, e, e questo è possibile solo se parte realmente dal, dal lavoro su se stessi. Ultimissimo punto che testimonia come veramente questo percorso che tu hai fatto sia eh, di, un, di un, un certo spessore. Eh, a volte ci si avvicina alla pratica di meditazione perché si ha un problema. Tipicamente è lo stress, la delusione, il dolore, eccetera. Eh, e quindi si considera la meditazione come una sorta di medicina, come una sorta di eh, terapia. Ma in realtà poi facendola ci si accorge che è qualcosa di molto di più e tu qui lo dici bene in una frase che guardando la vita nella prospettiva del puntino luminoso che è dentro ognuno di noi non si tratta più di una questione solo personale, cioè una cosa che tu fai da sola, con gli occhi chiusi, a casa tua, in silenzio, eh, solo con te stessa, perché non è una questione più solo personale? <ride> Perché da quel puntino luminoso di, di luce che è dentro di noi, se riusciamo a collegarci a quello, si attinge anche alla fonte che poi ci collega a tutti, no? E che quindi è il luogo che ci può dire quali sono i nostri reali interessi, desideri, bisogni in ogni momento, no? E a quel punto, però, perché sono quelli? No? Sembra che li scelga io, sì, io posso scegliere se seguirli o no, però poi. È qualcosa che io non ho creato no è qualcosa di molto più grande che fa sì che la mia vocazione in questa vita fosse fare la scrittrice perché non eh, il maestro di sci è, è qualcosa di, di molto misterioso che però è come se fosse in un certo senso già scritto eh, dentro di noi e che io credo che insomma se ci alleniamo tutti sempre di più a seguirlo da un lato è molto più facile possibile essere felici e dall'altro lato ciascuno poi può costruire un mondo diverso proprio attingendo alla sua unicità, al suo essere speciale portando quei doni unici e diversi per ognuno che, che ognuno ha, ha da offrire, quindi in realtà non siamo mai soli eh, Grazie molto Gaia per quello, voglio concludere con tre frasi sempre presenti al tuo libro, Quindi parlo con le tue parole, tratti sempre <ride> dal capitolo che si intitola Pazienti, umani, anime. Non è più solo la mia storia personale che mi ha generato delle ferite, sono milioni di famiglie, tra le quali la mia è una abbastanza normale, che respirano da secoli valori infelici, che li trasmettono l'un l'altra come disagi ereditari. Guardire, guarire quelle ferite diventa allora un modo per, in, per immettere nel mondo dei valori diversi che possono schiudere per ciascuno una felicità più grande. Per chiudere proprio, al tempo stesso, se quelle ferite sono lì, è anche per permetterci di superarle. Superarle rende possibile non solo cambiare se stessi, ma cambiare il mondo, a partire dall'interno, attraverso il lavoro su di sé. Grazie e tanti auguri per il tuo lavoro e i tuoi libri. Grazie mille a tutti voi, grazie mille Paolo.